settimana, eccoci qua a finanziariamente, tre puntate speciali nel mese di dicembre, come abbiamo promesso, uno sperimentazione innovativa per quanto riguarda la finanza, un abbinamento con la cucina. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, siamo in diretta sul canale digitale 231, in streaming su www.welltv.eu, sulla pagina della TV Well TV, e sulla pagina Your Solution e la mia Maurizio Poli. Non sono da solo, oggi questa bellissima camicia bianca, questa splendida cravatta, ma benvenuta Giusy, eccoci qua. Buongiorno a tutti, benvenuti. E benven... Questo è lunedì speciale. Questo lunedì speciale, Giussi, molto speciale. Sì, decisamente. Decisamente <ride> speciale. Abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite lo chef, un grande chef del nostro territorio, Roberto Abadati. Benvenuto, chef. Grazie mille. Vedete come sono molto seppioso, anche se sono quarto d'anno, ma gli chef sono per... pericolosi, perché lo chef... e eh, Giusy, oggi senza mi dici ma senza giacca, aiutami nella vestizione, lo sponsor è Luca Fè, eccolo qua, Luca Fè l'abbiamo messo qua davanti, ringraziamo sempre Gianluca per la, la fiducia che ci ha dato la trasmissione, ecco qua, io ho anche una pagina che si chiama su Facebook Uomo che cucina e stavolta Uomo che cucina farà l'aiutante Giorgi, cosa dici? Bravo! Bravo, mi <ride> sposto leggermente. Chef, sono qua dello chef, benvenuto. In cucina c'è sempre bisogno di aiuto. Guarda, quindi, guarda là, parla con la, con, la, con la gente a camera. Cioè, in cucina c'è sempre bisogno di aiuto, quindi benvenga, benvenuto. siamo molto felici. Anch'io sono molto felice. Questo abbinamento della finanza e la cucina perché lo spiegheremo nel corso della puntata. Certo. certo. Una tua presentazione, chef, cosa fai come chef? Ma allora... Eh, che sai, eh, il nome è? Certo. Dice educatore, finanziario e consulente. Benissimo, e chef... Nel mio specifico caso io faccio, mi definisco uno chef sartoriale, nel senso che in questi 16 anni, dopo un curriculum abbastanza accademico, classico, grandi alberghi, stellati della prima generazione, mi sono specializzato in quello che sono i lavori tailor made, quindi circa 720 in questi 16 anni, ognuno diverso, differente dall'altro. Perché questo chef è molto particolare, lui la cucina la porta dal cliente, giusto? Sì, solitamente. Dove c'è un evento, troviamo Roberto Badati. Beh, ma magari, non proprio tu. Però, <ride> però, però, dove magari ci sono degli eventi un po' particolari, dove il cliente, che sia un'azienda, che sia un privato, che sia un ristorante, che sia una grande maison di moda, o quello che è, quando diciamo, vuole farsi un vestito col cibo e con le bevande... Ecco qua, è... cominciamo a vedere qualche tuo evento. La regia è. oggi è bravissima. Questa è una specie di, di installazione con cibo dedicata a Ulisse disperso su un'isola del Basso Egeo, si chiamava. Che, è bello. Eh, è... che è bella, che è bella, bella è la misa, di come dicono quelli bravi. molto giocoso. Molto ecco. giocoso. Sì. C'è bisogno anche un po' di, di, di ironia. Spesso. I colori anche. Poi ah, eravamo a Madrid invece, a Madrid. per un'azienda che produce cucine per casa, diciamo di un certo tipo. Di certo, un certo tipo. Un eh. certo tipo. Eh, Qua eravamo a T-70 a Londra, Già ah, Londra? T70, era lo showroom di T-70 a Londra, ah. e quello è Space Invaders, e non so se è un, è un arcade game vengono chiamati, sono questi ah. videogiochi degli anni sì, 70, sì, inizio sì, 80, sì. sono tornati molto vintage, molto esatto. in moda, e riproposto in chiave, cibo. questo l'ho 5-6 anni fa. Quindi, adesso fermiamo la regia un attimo, da, torneremo sulle immagini, torniamo sulla chef, quindi hai detto tu, TaylorMade, tu... Fai un vestito secondo l'esigenza del cliente. Sì. Alla Ascolti? Fine il cibo ha un forte potere comunicativo e può essere interessante come dire, cercare di interpretarlo e, e, proporlo. e proporlo alle persone. E che bello. Dopo essere. ti chiederò la ricetta che ci fai oggi in diretta. Molto Giuseppe, hai sentito cosa ci sta dicendo? Beh, molti spunti. Molti spunti per la finanza ci sono? Esattamente. Giorgi, a te la parola per la finanza. Beh sì, sicuramente come ha detto Roberto, il fatto di poter costruire una soluzione su misura in virtù di quello che ci richiede il cliente è molto attinente a quello che un consulente finanziario fa insieme al proprio cliente quando costruisce pianificazione finanziaria, perché prima ancora del rendimento e prima ancora di strumenti finanziari si parla dei, suoi, dei progetti del nostro investitore, della sua famiglia, per proteggere, per dare continuità a quello che sono l'eventuale sua azienda, piuttosto che il patrimonio di famiglia finalizzato ai progetti della famiglia, ai progetti dei propri cari, delle persone che, che ama. Quindi questo sicuramente è il primo punto di attinenza di cui ci ha parlato Roberto, è studiare una pianificazione che sia calibrata, che sia fatta su misura proprio in virtù degli obiettivi del nostro cliente, ma non solo obiettivi in termini di risultato, ma anche in termini di durata. Qui si introduce un'altra variabile che è la pazienza, che è il tempo. Avere un orizzonte temporale e avere un obiettivo in termini di regole e di raggiungimento di tempo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Facciamo i complimenti alla Giussi, una bellissima camicetta bianca camicia bianca, lo chef bianco, siamo stati bravi chef, come aiutanti come piccoli gnomi Giussi però, una cosa dopo la chiederò anche a lui, un tuo riferimento mi chiedono la tua mail, mi chiedono dove ti possiamo trovare, un tuo numero di telefono o una tua mail? Allora il mio numero di telefono è 347 31 74 642 potete chiamarmi tranquillamente per chiedere informazioni oppure per anche fissare un appuntamento e una mia mail è giusy.biondelchio Sì diamo quella neutra, diamo esatto. quella neutra, quella professionale la daremo in, quando la chiamate, eccetera. Dove ti trovano te online, chef? Dove ti trovano? Mm -hmm. Io va bene, eh, devo dire che Lavoro molto di più alla fine, negli anni noto questo. Del resto, quando entri comunque nelle case delle persone, c'è un rapporto come dire più, più diretto, più umano. E quindi, molto più con un passaparola diciamo, interpersonale. Però, a prescindere da ciò, ho un sito dal 2004. Si chiama, vabbè, col mio nome Roberto Badati. Quindi, www.robertobadati.it. E, e sul sito ci sono tutti i miei contatti i tuoi tuoi contatti oggi cosa ci fai oggi? oggi ci spieponi qual è la tua idea? ma tu. allora l'idea di oggi era pensavo a un, quello che può essere una colazione d'affari appunto per una, una persona d'affari che magari ha un incontro con un cliente anche diciamo con eh, un armamentario molto, molto, semplice, molto semplice, molto ridotto molto, in ufficio l'idea era fare mh, un due ovette strapazzate da servire con... Eh, due pezzettini di salmone affumicato, del, una sorta di pan brioche tostato e magari due scagliette di un formaggio tipo o un erborinato o un gruyere andrebbe bene. Eh. E, e perché no, se si vuole, aprire anche una bottiglia di champagne, in questo caso un Blanc Noir, un a nero che bene si abbina una sorta di branch di lavoro fatto di lavoro alla minute se, no? arriva, se arriva un cliente Giussi, hai capito? se arriva un cliente importante direi che <ride> <ride> ma anche se non arriva di... <ride> <ride> anche se non arriva il cliente no, però è un momento <ride> di convivialità dove sicuramente si parla meglio anche sì, questo sì, da fare sì. con seduti davanti a un buon sì, bicchiere di vino sì, e sì. un minimo di abbiamo cibo. perso in questo periodo eh. questo aspetto qua noi vogliamo portare l'attenzione anche su questo aspetto qua io la Giussi. Abbiamo deciso di fare queste puntate perché riportare l'attenzione anche su un settore un po' bisfrattato in questo periodo qua, da, da, un po diversi, anni, eh, da diversi anni, ma in questo lockdown maledetto eh, sì, di questo ma virus mi... abbiamo perso il contatto, la gioia di condividere il cibo, la gioia di poter stare insieme di ritrovarci, Anche sì. perché noi gli eventi li facciamo della finanza, abbiamo fatto giù i vari eventi sì, su questo tema, esatto. Sì, certo, è un'occasione anche per confrontarsi e per entrare in relazione con il cliente. Roberto ha detto una cosa importantissima, eh, quando, si, si, quando lui fa un evento per i propri clienti entra nella sfera confidenziale del, con il cliente e quindi questo presuppone abbattere delle barriere, entrare proprio nell'ambiente del nostro cliente e anche quando si parla di finanza attraverso gli eventi si entra nella sfera privata del cliente perché la pianificazione finanziaria non è solo a che fare col patrimonio, con il denaro, con gli immobili, con tutto quello che è ricchezza, ma ha molto a che fare con la nostra famiglia, con la nostra sfera personale. Si vanno a toccare anche alcuni temi, alcuni, alcune sfere della persona che sono molto delicate, che sono molto eh, intime, che magari qualcuno ha rimandato, ha procrastinato nel tempo perché non riesce ad affrontarle da solo. Quindi ecco l'importante è riuscire a mettere a proprio agio le persone che stanno con noi o attraverso la cucina con lo chef Roberto Abadati o comunque nell'ambito relazionale noi consulenti dobbiamo far sentire, eh, tranqui dare tranquillità e, da e trasmettere sicurezza al nostro cliente nel momento in cui sta facendo delle valutazioni e delle riflessioni. Ha detto Molto una cosa importante. importante che lo chef passa parola. Così. Quello è importantissimo, cioè avere una presentazione, i quali bravi dicono avere qualcuno che ti fa da referral su altre posizioni, cioè che ti presenta, che riesce a parlare bene del, di come fai la tua professione, è importantissimo ed è fondamentale. Oltre che essere molto gratificante, devo dire, perché un, un cliente che ti presenta un'altra persona vuol dire che in quel momento sta parlando bene di te e si espone in quel momento perché ha espresso un'opinione positiva e ti ha suggerito, ti ha consigliato a qualcun altro torniamo dallo chef Giusi dopo adesso rimbalziamo <ride> subito dallo chef che ha già iniziato vedo qui che già sta facendo qualcosa nella padella lì. ma era diciamo come dire, per dare un esempio di praticità, non certo. si ha il fornetto in, sì. eh, come dire, in, ufficio, in ufficio, dal momento che <coughs> è necessaria la famosa piastra o comunque un gas o un qualcosa per cucinare le uova, e tanto vale utilizzare la stessa pentola per tostare il pane. Beh, quindi come abbiamo dire, iniziato da... con la tostatura del pane, dei panini di latte, do, dei panini al latte, sì, una vero? specie di anche dei pan brioche. è fatto, mi esprimo. Sono io sono un uomo che cucina, ho la pagina Facebook, sono un uomo che cucina, ma no, no non sono uno chef, questo è uno chef. La differenza, allora, Giussi è questa qui, però voglio chiedere... L'amore per il cibo, diciamo, che accomuna un po' tutti. Esatto, però, però la cosa che ti voglio chiedere, che invidio te e gli altri chef, ma sei qui tu, e mi fa piacere che ce lo racconti, è la ricerca anche dei prodotti, andare a abbinare, perché io posso usare i suoi stessi prodotti, ma la differenza la fa... Poi lo chef, che, qual è la tua ricerca del prodotto quando inventi qualcosa, quando crei, inventi è brutto, quando crei il vestito su misura per il tuo cliente? Ma allora devo dire che l'ingrediente che spesso non viene citato, io ci ho creato una, una carriera quindi magari come dire, parlo da, di, di parte ecco su questo, ovviamente sono importanti gli ingredienti, sono fondamentali che devono essere all'altezza eh, però nel mio specifico caso penso che l'ingrediente che non può mai mancare è, è l'empatia cioè nel senso che alla fine devi capire cosa, cosa vuole, cosa, vuole cliente, cliente, cosa, cliente. cosa è interessato cosa più lo emoziona e tradurlo appunto in cibo, in bevande in cocktail cibo quindi abbinare le bevande nel, nel, nel caso vabbè diciamo, mi occupo un po' a 360 gradi però a prescindere che sia solo cibo quindi c'è un aspetto è, psicologico molto importante anche nel fondamentale. cibo ma non è, è, almeno ripeto, nel mio caso, è dove ogni lavoro è un unico, quindi un, è, One man Show? Il tuo lavoro è un, un atto unico a volte? Beh, quasi sempre. Quasi sempre quasi un atto sempre. costruito sul cliente? Costruito sul cliente, quantomeno il servizio che offre ci sta rubando il lavoro? Giuse, ci sta dicendo no, ci diciamo sta che il le, affinità, le affinità tra la cucina e la finanza sono molteplici, assolutamente. Roberto è stato bravissimo nel tirar fuori il tema dell'empatia. che è la, la, una strategia fondamentale, l'abbiamo vista anche col professor Bertelli quando abbiamo parlato di finanza comportamentale, è riuscire a comprendere la parte emotiva del cliente, proprio per questo prima ho detto che la finanza non è solo capitale, non, sono, non è solo denaro, non è solo immobile, ma è molto di più, è molto di più perché ha a che fare con ciò che ci è successo, quindi quando abbiamo provato dispiacere, quando abbiamo provato dolore per una scelta sbagliata, quello che significa le emozioni dell'oggi, di quello che proviamo in questa situazione particolare nel 2020, dove l'incertezza, l'incertezza della vita soprattutto ci ha colpito quest'anno a livello emozionale, quindi... Eh, quando eh, intorno a noi il contesto in cui viviamo ci trasmette insicurezza è evidente che il nostro approccio sarà un approccio di paura e quindi sta lì entrare in empatia per cercare di eh, chiarire, di approfondire quelle che sono le chiavi, eh, i nodi che ci frenano, che, che a volte ci eh, offuscano la visione perché siamo troppo concentrati a eh, vedere e a vivere il momento di adesso, quindi il momento della paura. Giussi, ti devo fermare un secondo, le emozioni, eccetera, ma c'è un'emozione qua che stiamo <ride> vedendo qui, e eh, devo rimbalzare, qua, sì, sta, sta già rompendo le uova, io rompo le uova nel paniere alla Giussi Bravo. per un attimo, ma lo chef ha già rotto le uova. È già all'opera, cosa stai facendo adesso qua? Semplicemente rompendo le uova, in, in, in, nello specifico eh, diciamo, tengo separato due tuorli rispetto sì. alle quattro uova complessive, in quanto i tuorli, che sono la parte diciamo, più, più tensa, più grassa del, del, del, dell'uovo, eh, andrò ad aggiungerle, in un secondo tempo di cottura per lasciare particolarmente i francesi dicono baveuse, baveuse. particolarmente morbida, eh, morbido il nostro uovo quindi l'abbinamento del cibo che vedo qua è importantissimo poi come lo, lo assemblo come esatto, il, le, le priorità le tempistiche che sono diverse per ogni piatto Beh, giustamente alla fine sono i piccoli dettagli che fanno la grande differenza di giusì ha detto piccoli dettagli che fanno la differenza Giuseppe. Sì, ha detto questo, la scelta del momento la scelta temporale lo sappiamo è una strategia nell'ambito degli investimenti una, un esempio su tutti è il piano di accumulo il PAC che ha una regola di fondo cioè darsi una regola continuativa nel tempo nell'effettuale investimento Abbiamo già detto in altre situazioni che la strategia del programmare dei versamenti aggiuntivi, programmare del, degli incrementi in termini regolari, può essere per piccoli importi e per grandi importi, ma è una scelta di diversificazione temporale, cioè entrare in momenti diversi sul mercato finanziario. Questo assolutamente. Grazie Giusy, ecco qua il libro dello chef, ecco qua De Mari nostro, guardate che bello. È tutto pesce questo chef, tutto pesce? Questo vabbè, tra i libri eh. è la mia piccola dedica al mare Mediterraneo e quindi sono sì, 40 dici. ricette con 40 pesci, 40 pesci differenti Prego, dici, fai tu. attraverso il quale faccio un, come dire, il giro del Mediterraneo. Ah, conviene farlo scivolare. Sì, perfetto. L'abbiamo provato. No, provato. Che... Provato. Ecco no qua. purtroppo è, lo tengo è perché si rovina molto facilmente, quindi è un po' in busta. Che bello, che bello, che quindi, bello per avere un'idea. Fammi vedere un'idea, spogliamolo in diretta per dopo andiamo a cucinare perché il tempo scorre eh, velocissimo sì. ecco questa qua le... i vari... vari Giudice fai tu dal Marocco, da, pardon, dal Gibraltar al Marocco, il giro del Mediterraneo attraverso oh, la, adesso pesci. la Giudice si inquadra e terrà. diciamo la particolarità è che ogni... le fotografie sono state scattate con questa macchina eh, all'interno di una boccia enorme L'acqua, perché il punto di vista è il protagonista della fiaba che è questo pesciolino nomadillo Strale Mediterraneo, bello, bello, bello, che, che racconta. È la fiaba che racconta, che accompagna il libro. Quindi, Con... un bel regalo anche per Natale. Lo potete trovare qui a Brescia. Si chiama Liberia Serra Tarantola esatto che è appunto anche e anche online sul sito della sempre della libreria Sera Taranto italiano inglese bilingue e è un bel regalo io penso bello, per Natale bello il bilingue bello il bilingue siamo non digitali. Sono di fantasia siamo bene. digitali ma siamo anche terra-terra sì. e mare in questo so, caso. Soprattutto così per quello che è l'oggetto libro. Che bene, è ancora bene. un oggetto eh, molto eh, bello lasciamo, penso da... da qua. in mano. Ok, lasciamo qua. Qui procediamo perché la regia mi ha detto io ho fame, ha detto la regia, io ho fame, andate avanti con la ricetta, ha detto la regia che io ho fame. Comunque la regia è bravissima, è eh? bravo di, di è bravo, dimmi è che è bravo perché se no mi fa le inquadrature bellissime, che io sono bellissimo come uomo che cucina andate sulla mia pagina poli Maurizio su Facebook uomo che cucina e seguite oltre che Roberto Badati e la Giusy ci sono anch'io che ogni tanto la domenica faccio qualche piattino così tanto per ridere un po', per divertirmi però qui vedo che qui sta procedendo abbiamo già il già tostato Giusy senti che profumino si che già? profumo! allora, eh, prima di cuocere le uova perché piegano ovviamente poco nulla, certo. eh, l'ideale sarebbe se preparassimo una sorta di coperto diciamo dove servire. Sì, guarda, Un mi attimo chiudo lo, chiudo lo sponsor. Non ce ne vorrà. Non lo ce ne vorrà, non, farà. non, no, no, Ma non spostiamo del tutto, io, mi basta metà. Così metà. lasciamo sia il caffè, ah, sì. Vabbè, togliamo ecco il libro, qua. Ecco qua. Togliamo questo, Andiamo che il libro. Mettiamo qua il nostro sponsor in diretta, tutto in diretta. Allora, vedete l'aiuto cuoco come si deve fare, anche la giù stiamo preparando in diretta un mise in plus. Si dice così? Esatto, la mise en place. place. en qua davanti, le tazzine del caffè, sempre Lucafè. eccolo qua, lo sponsor, se no... Giusy, ecco qua, abbiamo spostato i biscottini di Luca Fè, perché lui ci dà anche il biscottino. L'abbiamo già preparato, ecco qua. Molto bene. Ci siamo ragazzi, allora Giuse, tornando un attimo da te, Sì. Allora, il concetto di trovare i prodotti, la ricerca, delle spezie, la ricerca, l'abbinamento, eh, dice cioè, peperoncino no, ma le spezie eccetera, l'uso del, del cibo e la ricerca del cibo in finanza, è la stessa cosa Giussi. Sì, perché comunque il, gli strumenti finanziari sono prima di tutto degli strumenti appunto con determinate caratteristiche, quindi non c'è eh, personalizzazione, sta al consulente insieme con il cliente all'interno del processo di pianificazione, Andare a, ricerca, andare a ricercare il giusto mix tra uno strumento piuttosto che una strategia di investimento e l'altra per creare quell'equilibrio necessario per il raggiungimento degli obiettivi. Questo è fondamentale. La ricerca dell'equilibrio, la ricerca del eh, mix in termini di orizzonte temporale, perché noi stessi non abbiamo un unico orizzonte temporale, questo. Lo abbiamo ripetuto più volte, vale la pena sottolinearlo, se noi in questo momento stiamo pianificando il nostro futuro prefidenziale, è inevitabile che a 40, 45, 50, comunque ad un'età che è un'età di mezzo, l'obiettivo temporale sarà comunque di lungo periodo, visti comunque, eh, la, vista la normativa eh, pensionistica italiana, e in questo quindi avremo un orizzonte temporale lungo. Diversamente è il fatto magari di pianificare un obiettivo di breve periodo, perché ci vogliamo prendere una pausa, una vacanza, e quindi dobbiamo diciamo, destinare delle risorse per un obiettivo più piacevole e più... Eh, di, di, di breve termine. Ma quello che volevo dire, magari uno non piacciono le uova, magari uno piace un'altra cosa, anche certo. tu personalizzi per, per la finanza, certo, come facendo perché, che... perché magari nella, il nostro investitore non, non ama particolari investimenti che possono, ad esempio, investire in, in aree geografiche che eh, non, non sono gradite, piuttosto che invece al contrario, in maniera molto positiva, eh, ormai adesso si sì, parla un molto un di, di digitalizzazione, di trend, quindi di tutto quello che riguarda il futuro sostenibile e quindi la scelta di andare a investire in settori che possono essere più di crescita nel medio-lungo periodo, quindi nei prossimi, prossimi 5-10 anni. Possono essere aree che si sviluppano molto bene, aree intese non solo come aree geografiche, ma soprattutto come settori, come aree di crescita. Mi viene in mente la, la green economy, la, la robotica, la digitalizzazione, l'attenzione la, per il clima, cioè tutta una serie di eh, strategie che indipendentemente dal momento in cui viviamo in questo momento, i prossimi 5-10 anni saranno destinate a crescere proprio perché sono gli obiettivi che accomunano, tutto il mondo, quindi i governi stessi stanno lavorando per andare in quella direzione. quindi per questo è importante. Qui si sta procedendo, Giuseppe, visto, sta, sta scaldando i piatti, una piccola mise in place con una tovaglietta per l'ufficio, facciamo finta di essere in ufficio, ha già messo lì eh, la piccola mise in place, sta scaldando i piatti perché la temperatura del piatto è idea. importante sì. nel, nel servizio, qui ha già grattugiato in diretta questo gruviera perché ci servirà per, per, per la per la ricetta e ci siamo quasi, anche sì. perché siamo quasi pronti per far vedere questa mise in plastica. Assaggerai tu Giussi, poi ci sarà anche, <ride> ci sarà anche la, la, oh, la segreteria, la, eh, la Angela che dopo assaggerà, dopo nel post e alla regia nel post trasmissione eh, assaggeremo tutto quello che sta facendo lo chef. La cosa importante che voglio anche sottolineare di Roberto, ecco qua, quando lui si presenta da, da un cliente qui, ci sono tutte le sue 700 più no, eventi. È una selezione. Sono, selezione? Sono 260. Questa. 260 o sì, si... meno di 700 eventi. Quindi lui ci sì. presenta questo book. A posto di avere un book fotografico, qui c'è il book dei tuoi eventi, giusto? Sì. E c'è un. abbinato anche un book più piccolo con il... qualche fotografia di installazioni. Di quali... Però alla fine. è fine... è questo. Allora fermo, non tocco niente. Fermo, fermo. Ecco la regia si sta impegnando. La, la regia si sta impegnando tantissimo oggi perché. Il... È una novità anche per lui vedere tutta questa attività. Vado. Vai, andiamo. Sì, siamo regia, pronti, vada, venuti, eh? regia, siamo allora. pronti? Guarda che ti, ti fa una ripresa per te. Giusy, avvicinati con le distanze del Covid ma vieni più vicino. In termini di, sempre di dettagli, Belli, abbiamo due tipi di burro. Abbiamo del burro chiarificato, sì. che diciamo è meglio per cucinare in quanto il problema del burro è che è un grasso poco grasso e quindi ha un punto di fumo basso. Basso E il burro chiarificato si toglie la parte magra, diventa 100% grasso e quindi va molto bene perché ha un punto di fumo più alto. Di fumo più alto, di cottura, la temperatura è esatto. importante. eh sì. E mentre invece... Durante la cottura aggiungeremo poi una piccola punta di burro normale per dare semplicemente un quel po' di profumo, Quel profumo, quella fragranza che in bocca eh. non fa mai male. Accidenti uomo che cucina, la sapevi questa? La sapevo però, guardate con che cura dei dettagli e in poco spazio un vero chef riesce a cucinare. Non che io devasto una cucina, invece lui guarda che tranquillità e serenità la pressione è importante a volte in, in cucina eh? Ebbene, cioè? diciamo che bisogna con, saperci convivere bene, nel sì. senso è quello che fa la differenza Giusy la pressione c'è in finanza? Beh direi quest'anno l'abbiamo assaggiata parecchio ma assolutamente eh, aiuta a eh, comunque ad avere innanzitutto comunque un approccio cauto, cioè di analizzare veramente tutte le variabili e di analizzare quello che è l'obiettivo e la pianificazione ma la pressione non deve essere nel risultato del breve termine la pressione deve essere nel cercare di riflettere, di valutare e di non concentrarsi solo su una parte della pianificazione quindi non solo sul risultato non solo sul timore di una variabile del rischio piuttosto che di un risultato nel breve termine ma di considerare tutte quelle che sono gli aspetti bene, vita. ora mettiamo pressione allo chef che è ha messo subito l'ovetto, abbiamo tre minuti per chiudere questa splendida trasmissione, sentite il profumo a casa, lo sentite, dovete sentire la fragranza che c'è qui in studio. Fare tutto questo in pochissimi minuti e presentare un piatto subito qua è proprio da chef, perché questa è la differenza, Giusy, della, della persona, la capacità di tenere la pressione, di dare un servizio al cliente, di sorridere anche nei momenti in cui il vento è... Poi. In cui il vento è contrario, ma soprattutto anche la competenza, il, il fatto di saper eh, capire quali sono i tempi, saper, saper fare il mix come sta facendo Roberto in questo momento, cioè la professionalità che viene messa in campo è la, anni fa la di differenza. Fa anni la di differenza, studio, fa la, anni di studio, dice un uomo che cucina, allora cucino anch'io, no, è la professionalità che fa la differenza. Certo. Allora sono più bravo del consulente finanziario, dell'educatore finanziario perché dottor Google mi ha detto no, e la professionalità? Certo, anche il confronto, perché chiaramente la visione che noi abbiamo... Eh, a livello personale, al di là del, del fatto che ci sono molte persone che sono brave a informarsi e ad approfondire su alcune tematiche assolutamente c'è la capacità di andare a comprendere e approfondire eh, alcuni temi però il confronto con il professionista è soprattutto colui che magari ci toglie l'abbiamo già detto altre volte ci toglie quella parte emotiva che noi mettiamo in campo quando parliamo di noi stessi Giusy, le mesi in plassa, ecco qua guardate subito così la eh, che presentazione ragazzi che, che presentazione! Guarda wow, Mi viene già la collina a me, mamma mia! Non so. non so come farò! Esatto! Però dobbiamo assaggiarla, Giuseppe, perché guarda che roba! Ruberemo un minuto alla regia, proprio per un minuto, un minuto della, della puntata, che è, però è una presentazione incredibile. Chef, ecco qua! Puoi mettere già in piatto, Giusy portati verso la stazione della, della mise in place... Guardate che bella regia, la, la regia che bella immagine che ci sta facendo vedere. Ecco qua, oh là. guardiamo un attimo la mise in place adesso la regia ce, ce, ce la inquadra. Guarda che bella, che bella, che bella, che bella. Questo è un branch, Giussi, per un cliente che arriva all'ultimo minuto, mentre stai parlando di cose importanti e di permetterlo a suo agio per rasserenare l'animo, magari la tensione, il momento di... di, di anche di, di, di, di, così, di dialogo, di tensione... E a tavola okay. si, solitamente si discute sempre meglio. A tavola sì, si discute si, sempre meglio? chiudono sempre, no, fare i no. migliori. si discute cioè. no, si dialoga meglio sì, dopo qualcosa. Sì, la relazione è sicuramente di una relazione un pochino più rilassata. un assaggia in diretta? Aiuto. assaggio in diretta, ecco qua. <ride> un assaggio in diretta per noi. Guarda che bella presentazione. Molto semplice, ma... Molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto interessante. È molto, molto scomoda, povera. Sì, è scomoda, sì, beh. Allora, abbiamo, abbiamo. giussi Ottimo. Dobbiamo salutare. Buonissimo. Ragazzi, ci dice ciao. Voi un augurio per Natale? Beh, auguro a tutti di poterlo passare, sebbene le restrizioni, comunque con le persone... Torneremo più avere. forti di prima nel 2000... Assolutamente. Dobbiamo Siamo già qua. vedere gli eventi di Roberto, seguitelo sul sito vi auguriamo una buona giornata Giusy un buon inizio di giornata a tutti la mia è iniziata benissimo devo dire buona settimana da uomo che cucina ricordate sempre il nostro slogan il risparmio di oggi è il pane di domani grazie chef, grazie, grazie Giusy alla buona prossima, giornata. buona giornata